Salve, in questo breve video vedremo che cosa sono le connessioni. Sono un parametro posto a livello di gruppo di inserzioni, subito dopo la targettizzazione dettagliata, e già questo ci fa capire che sono un campo deputato alla selezione del nostro pubblico e quindi all'individuazione del target. Come dice la parola stessa connessione, attraverso questa funzione raggiungiamo le persone che hanno uno specifico collegamento o uno specifico legame con una risorsa della quale noi siamo titolari, la pagina Facebook, un'applicazione oppure un evento. Andiamo ad aprire, in questo caso, il menu relativo alla voce connessioni e quindi Facebook ci dice che possiamo appunto creare una connessione relativamente alle pagine Facebook e quindi alle persone a cui piace la nostra pagina, gli amici delle persone a cui piace la pagina oppure escludere addirittura le persone a cui piace una della nostra pagina. Oppure lo stesso identico rapporto si può fare con le app e quindi con le persone che hanno scaricato, che hanno installato la nostra applicazione e anche con gli eventi. Utilizzare il campo delle connessioni significa andare a rivolgerci ad un pubblico che in qualche modo già ci conosce. Diciamo che con le connessioni ci troviamo a livello dei primi pubblici caldi. Dico primi pubblici caldi perché molto spesso il rapporto di connessione può essere semplicemente quello o di aver scaricato un'applicazione o comunque di essere un fan eh, della pagina o di aver insomma, manifestato interesse per un nostro evento, quindi si tratta comunque di un rapporto che non è certo, quello relativo ai nostri clienti o a persone con le quali noi abbiamo avuto un rapporto più stretto. Eh, utilizzare però queste eh, voci eh, può esserci utile per andare a ad individuare comunque un target un po' più mirato. Eh, possiamo per esempio utilizzare relativamente alle pagine Facebook le persone a cui piace la nostra pagina e quindi rivolgerci in una determinata inserzione o campagna pubblicitaria ai nostri fan, oppure utilizzare il parametro degli amici delle persone a cui piace la nostra pagina, in questo caso che cosa facciamo? Utilizziamo un po' quello che è l'effetto eh, referenza, facciamo sì che questa nostra eh, pubblicità passi eh, nelle bacheche eh, degli amici eh, dei nostri fan, in modo tale che le persone poi visualizzino o sulla loro pagina Facebook un'immagine eh, che dice eh, al tuo amico piace questa determinata pagina. Questo in genere che cosa determina? Determina una maggiore attenzione perché secondo il principio appunto della, eh, della somiglianza e della vicinanza è chiaro che se noi notiamo che un nostro amico ha manifestato interesse per un determinato contenuto verosimilmente siamo più pensi a soffermarci su quel determinato contenuto. Oppure possiamo addirittura escludere le persone a cui piace la nostra pagina, perché per esempio vogliamo fare una campagna e cercare di acquisire nuovi like, per esempio una campagna interazioni, eh, il cui obiettivo è appunto acquisire mi piace sulla pagina, eh, ricordiamoci sempre di eh, escludere le persone a cui piace la nostra pagina, perché in caso contrario avremo visualizzazioni anche rivolte nei confronti di persone che già hanno messo in insomma hanno messo un like eh, alla, nostra, um, alla nostra pagina. Tutti questi ragionamenti, quindi in termini di inclusione e di esclusione, possiamo fare quindi non solo per le pagine, ma anche per le app e per gli eventi. Il consiglio è quello di utilizzare il campo delle connessioni da solo, non assieme ad altri parametri della targetizzazione dettagliata, perché in qualche modo finirebbe comunque a ehm, rendere troppo piccolo oh, il nostro pubblico, perché eh, è vero che eh, ci rivolgeremo ad un determinato target che poi andremo ulteriormente comunque a restringere sulla base del rapporto di connessione. Quindi il principio dovrebbe essere quello di utilizzare comunque il parametro delle connessioni come parametro a sé stante e quindi utilizzarlo singolarmente.